oggi appunto vi mostro questa collanina qui e un'altra che poi vi metterò la clip dove la indosso perché non sto a togliere e mettere questa ora ma vi mostrerò nel dettaglio anche quella Stop it. questa mia stato rosa carne diverso almeno la scuola che frequenterà mia figlia è tutto molto più ampio come discorso Sono 사기